Bentornati a Le Invenzioni per Tutti, l'imperdibile appuntamento con il vostro genio preferito. Quando mai hai caricato un video di invenzioni? Vi mostrerò come costruire incredibili invenzioni in modo facile, veloce e soprattutto... <tossi> <tossi> e come avrete capito, non sono solo. Per dimostrarvi che possono farcela proprio tutti, parteciperanno anche... <tossi> Crypt Bro. Allora, siete pronti? Ma in realtà a me non... Io non credo sia il caso E di... allora, sigla! Questo canale gli ha dato alla testa. Ha usato la sigla di Alitose. Ci costerà un sacco, indietro. Rieccoci qui, ben trovati. Ah, e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale non ha mai desiderato cancellare la forza di gravità e fluttuare come un vero astronauta? Restare incollati alla fredda terra è un costante promemoria della nostra condizione effimera. Da oggi non più, vi mostrerò come costruire una macchina antigravitazionale. Innanzitutto prendete un cartoncino colorato e un pennarello. Fatto? Bene, ora disegnate un bel cerchio aiutarvi calcando i bordi di un oggetto tondo, come questo piatto. Fatto? Facile, no? Aspetta! È stato più forte di me. Ok, ora prendete un paio di forbici a punta arrotondata e ritagliatelo. Fallo tu. Io non posso. Fatto. Ora cospargete un lato del vostro cerchio di colla vinilica. E questa era la cosa più divertente del video. Potete anche chiuderlo. Ciao! Non resta che fare un piccolo buco al centro del cerchio. Quindi attaccarci un microprocessore a 76 GHz, saldarci un invertitore polare a raggi gamma e scansionare il tutto con un depolarizzatore sintonizzato sulle frequenze di urano. Mm. Fatto! Mm. Ma vada! Va. Oggi avete imparato che le speranze portano solo a grandi delusioni per oggi non perdete la prossima puntata vi spiegherò come costruire una macchina del tempo usando solo due puntine nastro adesivo e un protone repulsore atomico ciao se vi è piaciuto il video lasciate un like condividete e non dimenticate di attivare le notifiche